Salve a tutti, in questo tutorial parleremo di un programma per generare giri di batteria che si chiama Aldrogen. Adesso ve lo apro, eccolo qua. E quello che è importante è che Aldrogen dà delle demo al suo interno, quindi basta andare in progetto demo e si aprono già delle demo. Da provare per capire come funziona il programma o per suonarci sopra senza sbattersi tanto a imparare a usarlo completo, eh, quello che è importante è questo: lo porto all'inizio, ok, che è possibile su strumenti. Importa libreria Che chiede dove importare Scusate ho fatto esporta Importa libreria E questo Sistema qui eh, Vi fa vedere Installato Se voi non ce l'avete installato Cliccate scarica e installa E vi scarica libreria nuove Cioè eh, kit di batteria nuove Adesso faccio partire questa batteria che è la sua standard, ma se ora cambio con un'altra. Adesso gli ho aperto tutti i dati di sintomi per provare a spazio sopra. come suono basta che faccio il tasto destro apri su questo pannello qui questo pannello che è il pannello dei suoni eh, lo trovate su eh, strumento rack strumenti e adesso lo levo rack strumenti Postando questo è tipo loop quando finisce il giro di batteria ricomincia. Una cosa da dire che è importante è sempre nel pannello delle connessioni di jack basta impostando midi con hydrogen funzionerà in questo modo. Adesso abbasso il pianoforte, suono. È semplice fare la batteria dal vivo con piano forte invece levando questa connessione ok non suona più oh, quindi questa è la soluzione è importante solo mettere hydrogen eh, in system e ora allora suona cioè suona quando metterete in play il software lui suonerà poi glielo ho messo anche in pulse audio per farlo registrare. E non c'è tanto altro, almeno glielo uso in questo modo. Ho abbassato il pianoforte prima. Quindi non sento il piano. Ci al prossimo tutorial.